Come identificare un cambio di tendenze sui mercati? Oggi siamo qui appunto per parlare di questo attraverso i grafici, attraverso degli esempi pratici. Io come sapete sono Arduino, schenato iarforex.com, price action trader e da molti anni appunto sviluppo eh, per me e per tutta la community che mi segue eh, un approccio al trading fatto diciamo esclusivamente con la price action e quindi da tanti anni condivido video di questo tipo. Lasciate ovviamente un mi piace se questo video poi eh, sarà di vostro gradimento e se vi sarà di supporto alla vostra operatività. Partiamo subito e vediamo un po' che cosa voglio spiegarvi oggi in questa videopillola eh, in maniera molto semplice, come identificare appunto un cambio di tendenza, quindi riuscire a capire quando eh, un mercato che noi magari abbiamo, tra i mercati su cui facciamo trading, può invertire quella diciamo quel trend di fondo che spesso ci aiuta nelle nostre, nei nostri posizionamenti a mercato nel trading di breve termine ma in realtà possiamo dire che eh, queste cose possono essere d'aiuto anche per chi fa magari anche investimenti un pochino più di lungo termine allora intanto partiamo dal presupposto che eh, il mercato che noi andiamo a eh, osservare sia su un time frame ampio Time frame ampio, io mi trovo molto bene quel grafico settimanale, come potete vedere dal, eh, dal grafico che ho qui al, al mio fianco, eh, questo è l'indice Mib italiano, ma poi possiamo fare anche esempi su altri. Eh, grafico settimanale perché il settimanale ci permette di eh, valutare bene la tendenza di fondo, quindi senza andare troppo nel breve, quindi grafici daily o addirittura più giù grafico settimanale ci permette appunto di osservare le macro tendenze quelle che possono durare anche degli anni se noi infatti prendiamo per esempio ecco facciamo dai, dai minimi qua prendiamo un po' più di storico eh, se prendiamo dai minimi tutto il trend rialzista che c'è stato tra il 2020 e il 2022 inizio 2022 del, del, dell'indice italiano poi 2022 tutto ribassista e poi ultimo no, un movimento rialzista ecco tutte queste situazioni si possono identificare andando ovviamente a fare una, uno studio, un'analisi di quella che è appunto la dinamica che si viene a creare su grafico settimanale e eh, vedere quando sta cambiando. Quando è che cambia? Come identificare questo cambio? Allora, come noi eh, facciamo sempre, come voi vedete qui, abbiamo il nostro grafico con l'unico indicatore che utilizzo che è la media esponenziale a 21 periodi che ci permette un pochino di identificare diciamo di andare a confermare un po' la tendenza di fondo esponenziale proprio perché va a pesare eh, con la 21 gli ultimi 5 eh, periodi, le ultime 5 barre, in questo caso settimane quindi diciamo che è un po' più rapida nel, nei suoi cambiamenti e per me è importante avere un po' di rapidità nel cambiamento anche perché facendo trading diciamo che ho bisogno di eh, un filtro chiamiamolo così, un po' più reattivo come possiamo notare qui il mercato era, era andato long e avevamo, vedete, tutti i minimi e massimi di swing crescenti, quindi la cosa che dobbiamo andare a vedere sono i minimi, no? i minimi che crescono, anche qui vedete ci sono questi minimi, su questa eh, candela qui, su questa settimana qui, il mercato ha fatto sì un nuovo minimo ma l'ha recuperato, quindi non ha mai chiuso al di sotto di quello, questo è molto importante, se avesse chiuso al di sotto di questa zona, poteva essere che il mercato iniziasse a cambiare un po' la sua forma. Infatti, guardiamo bene, qui abbiamo, guardate, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, qui addirittura abbiamo un massimo che non ha rotto in maniera seria. Già questo può essere un avvertimento, perché vedete, mentre le altre volte, ogni volta che rompeva, dava una spinta successiva, quindi rompeva, spinta, no? rompeva, spinta, quindi creava... Eh, ogni a ogni massimo una spinta in questo caso come si può notare abbiamo una rottura e un recupero quindi non c'è stata una continuazione questo diciamo, potrebbe essere un primo campanello d'allarme della difficoltà di quel mercato io però un mercato del genere non è che lo vendo qua perché l'idea non è quella di cercare i massimi e i minimi chi se ne frega l'importante è entrare al momento giusto quindi in questo caso poi la conferma vera della tendenza che sta cambiando qual è? Questa Questa barra qui, short, che va a settimanale, che va completamente a rimangiare tutti i minimi precedenti rialzisti, quindi non questa che fa il movimento di recupero e quindi poteva essere identificata come questa, quindi minimo e recupero, ma... Minimo recupero e poi la settimana dopo addirittura apertura in gap, insomma, movimento short e chiusura sotto. Ecco che da qui si san sancisce, diciamo, il, la fine di quel trend rialzista, in questo caso l'inizio italiano, e un inizio di un movimento diverso. Tant'è che poi durante tutto, praticamente qui eravamo a febbraio, tutto il 2022 ci sono state delle ottime opportunità short, adesso ho preso l'indice italiano, ma potrei prendere altri, magari poi vediamo anche una valuta, non lo so, così per cambiare anche il tipo di asset, e ci sono state poi ovviamente nei recuperi, qui abbiamo per esempio un FTV Power, FTV Classic, abbiamo FTV Classic, FTV, anche se questa non è da tradare, è altra FTV, quindi abbiamo tutte delle dinamiche che poi ci confermavano nei ritracciamenti di cercare degli spunti short, prima di tutto su weekly, come conferma, ovviamente, e poi si può andare direttamente sul daily e voi provate a pensare che tutte queste discese qui che durano settimane, settimane, sul daily, ci sono spesso delle dinamiche di qualche giorno a livello di prezzo che ci portano ad avere eh, no, la, la, la, il trigger confermato, una dinamica di price action confermata e quindi di andare nella direzione della tendenza. Quindi cambiamento, stessa cosa qui, noi quindi, allora, la, la regola 1 è ritorniamo al di sotto, ritorno al di sotto EMA21, in questo caso, o sopra ovviamente. Seconda regola, close per il trend short sotto, per il trend long sopra, il minimo o massimo precedente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui adesso io qui ho massimi di swing che fanno ovviamente da, eh, da ribasso, fanno un po' da, da resistenza per i ribassi, da swing high proprio, no? Il massimo di swing, boom, massimo di swing, boom, massimo di swing, boom, massimo di swing, boom, movimento, eccolo qua, ritorno al di sopra della media e con questa anche qui si sancisce, diciamo, la fine vedete? Proprio rottura completa dei massimi precedenti, in piena volatilità, chiusura sopra, chiusura sopra la media mobile, quindi cambia in questo momento il mercato, il mercato italiano è in questo momento un mercato che non ha più la tendenza di prima, che era una tendenza short, che fino a questa barra era una tendenza long, ricordiamoci, e eh, in realtà adesso la tendenza è long, quindi tutte le fasi di ritracciamento con gestione che poi portano sul weekly a uno dei miei trigger long penso all'ftv per esempio poi posso direttamente tradare nella tendenza long direttamente sul settimanale o fare sia quello e magari andare su daily o faccio un po di mix per esempio posso andare direttamente su un weekly e poi magari andare a cercare anche il daily oppure aspettare sul weekly e andare sul daily che spesso mi dà delle opportunità di entrare poi a mercato magari nelle settimane successive e quindi entrare nella direzione più importante in questo video non parleremo di dove posizioniamo lo stop il paracadute, queste cose magari ne parleremo in una prossima pillola anzi vi chiedo di scrivere dei commenti qui di interagire e ho visto che qualcuno ha già scritto qualche commento per esempio relativo alle false rotture faremo dei delle video pillole anche su questo e scrivete se volete che parlo di qualche eh, che io vada a discutere di qualche buon eh, come dire non solo setup ma eh, dell'approccio in generale quindi di alcune parti dell'approccio che io utilizzo per il trading ditemelo che così lo faccio poi nelle prossime eh, pillole insomma così ho delle idee in più se me le date e magari ne volete sentire di alcuni argomenti volentieri ne parleremo qui Avete capito? Cambiamento, eh? cambiamento. Potremmo prendere anche l'euro-dollaro se vogliamo, eh? Ecco qua, sempre weekly, ovviamente. Eh, anche l'euro-dollaro se vogliamo, guardate. Prendiamo sempre da qui a qui così vediamo poi i cambiamenti vari eh, ed è più giusto a livello didattico, così capite meglio. Ecco qui, mercato che sale, mercato che sale, mercato che sale. Guardate, boom! ribasso al di sotto del minimo precedente non è andato sotto questo però sotto la media qui potrebbe essere iniziata il cambiamento tant'è che in effetti è successo mercato però poi guardate non ha mai mostrato dei trigger dei nostri quindi è andato giù non ha mai fatto vedere uno swing con un trigger è ritornato sopra la media è andato a ritestare questi massimi senza mai romperli al rialzo e poi guardate ribasso grande volatilità sotto la media vediamo quando sfonda qui eccolo qua da quando inizia veramente a rompere qui c'è proprio il cambiamento poi in realtà già qui noi vediamo un cambiamento no e quindi già si può iniziare a operare più nel trend breve di quel momento ma se vogliamo proprio parlare di eh, cambio di tendenza Eccolo qui, il cambio di tendenza arriva quando richiude al di sotto del minimo precedente, è addirittura sotto la media da svariate settimane, e inizia proprio una dinamica short assolutamente importante. E qui siamo a agosto-settembre del 2021, quindi voi provate a ben capire la dinamica. E nell'ultimo periodo, guardate un po', anche qui l'euro-dollaro ci mostra un cambiamento di tendenza. Perché? Perché mh, se prima eravamo... Costantemente no? con dei massimi decrescenti. Minimi che continuavano a essere decrescenti e chiaramente eh, fornivano nuovi minimi, da questo minimo, il mercato è iniziato a salire. Guardate qua: barra di grande volatilità, chiusura al di sopra della media e chiusura al di sopra dei massimi precedenti. Poi adesso anche con questa. Quindi, anche sull'indice, eh, come sull'indice italiano, anche sull'euro-dollaro, si è venuta a creare una dinamica di cambiamento di tendenza che ovviamente adesso andrà, dovrà essere confermata con magari un mini swing, dei, dei segnali no? che ci confermino come è successo poi successivamente perché ovviamente questo è il segnale diciamo, che ci fa pensare che possiamo identificare un cambiamento di rotta ma poi dobbiamo avere delle conferme, degli swing i classici 1, 2, 3, i classici movimenti di swing che danno delle conferme con dei trigger per andare ulteriormente a comprare questo mercato quindi eh, diciamo che capita a fagiolo questa, eh, l'ho fatta apposta perché in questo ultimo periodo in effetti ci sono stati dei cambi di tendenza che duravano da un po'. Mi viene in mente appunto l'euro dollaro che durava da ormai un paio d'anni questa tendenza short, eh, mi viene in mente però anche l'indice italiano, alcune, alcune, alcuni mercati insomma. In questo caso, due mercati tra i quali insomma, tengo sempre molto monitorati nella mia lista principale, euro dollaro e indice italiano e mi sembrava corretto insomma, andare a prendere quelli che utilizzo di più, anche perché forniscono in effetti a livello didattico eh, i giusti esempi okay? bene, eh, spero di essermi spiegato bene come avete visto è abbastanza facile e semplice riuscire a eh, capire quelle che sono queste dinamiche di cambio di rotta, sono dinamiche che mi sono creato io nel tempo, eh. non, non, non le leggete, non le trovate nessuna in nessun libro di analisi tecnica, cose di questo tipo, al massimo i miei libri ma non in giro, quindi è tutta esperienza. Eh, lasciate un mi piace, come vi ho detto all'inizio, lasciate dei commenti, datemi degli input, eh, anche se volete ulteriori esempi di questo tipo di eh, view, no? di cambio di rotta nel, nei mercati. E lasciate appunto un bel like, noi ci vediamo al prossimo video, e a presto, buon Trading Simple, ciao a tutti.